Sì, allora grazie mille, grazie anche alla consigliera Celli che ha anticipato e quindi um, tra tutte le motivazioni che lei già conosce perfettamente che conosce il territorio, eh, in particolare su questa scuola infatti c'è un contenzioso che pende e quindi l'amministrazione ferma fino a che il giudice non decide. E proprio questo è il punto che riguarda questa scuola è una scuola che è sotto i fari di questa amministrazione dell'assessorato lavori pubblici anche la Presidente Zotta è sempre presente per quanto riguarda gli argomenti sulle scuole ci tengo a dire che le scuole di competenze devono essere ultimate dal Dipartimento Simu sono scuole che aspettano da anni, anni alcune 2010-2012 di essere finite, hanno problemi eh, che si, si sono accartocciati tra, tra di loro, problematiche pazzese. non è vero che tutte sono collaudate, anzi, molte purtroppo sono soggette a nuove normative subentrate eh, negli anni, perché visto che non le hanno aperte le, prime, le amministrazioni prima di noi, anche lì subentrano delle normative e quindi bisogna rimetterci le mani, quindi non hanno spesso il collaudo per questo. Voglio ricordare che questa amministrazione è votata dai cittadini al governo di Roma e riuscita ad aprire scuole che... Invece do, hanno dormito con le altre amministrazioni, mi riferisco alla Mazzacurati dell'undicesimo municipio e guarda, guarda, ma la consigliera Celli questo non lo dice, la Motta Camastra al municipio Sesto. Questo lo dico perché? perché siccome proprio perché noi siamo, st vota siamo stati votati, e eh, siamo al governo di Roma e quindi stiamo facendo fiato sul collo agli uffici ecco che riusciamo a fare in quattro anni col tempo che ci vuole consigliera Celle e tutti gli altri consiglieri col tempo ci prendiamo il tempo che ci vuole per aprire le scuole chiaramente con enormi difficoltà per quello che abbiamo ereditato anche quattro anni ma ripiamo a meta quindi eh, sul, in particolare proprio su questa scuola, proprio perché c'è un contenzioso e quindi non dipende dall'amministrazione ma l'amministrazione è subito pronta con il municipio decimo che è molto attivo su questo, è subito pronta a mettere le mani dobbiamo aspettare il giudice. Quindi il voto è no a questa mozione. Grazie.